oggi è il 14 novembre 1831 muore Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1991 autorità americane e scozzesi accusano la Libia per l'attentato di Lockerbie 1893 nasce Carlo Emilio Gadda Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi ricordiamo una grande tragedia, l'alluvione del Polesimi.